Eccoci qua! Viaggio! A Viareggio! E vai! Si parte! Ciao ja, mamma! Ebbene, abbiamo deciso di fare una breve vacanza ha visto questo bellissimo estate molto calda. Viaggiamo verso viareggio! Sì. Con i nostri amici cani che tra un po' vi farò vedere, adesso sono tutti dormendo dobbiamo prendere guida. un po' di caldo, un po' di zanzare e un po' di fai. Alla guida corinda qui in desetto, come sta? Viva questo è il mio amico Flamingo Dov'è che siamo qua? Mm. Mm. Vicino alla lavagna Eravamo un po' stanchi, faceva caldo e cominciava a fare buio Quindi ci siamo fermati in un posto dopo, dopo la lavagna Bravissimo. I need a drink, a beer Sì Eccoli qua, ciao, come stai? Fuggico? Meraviglioso qua bellissimo tramonto c'è un concertino siamo in un pub beviamo una birra e mangiamo qualcosina alla fine abbiamo capito siamo sei strillevante scusate ma non, non eravamo in grado prima di intendere di capire bene adesso ci rilassiamo dopo andiamo a dormire in camper e domani si ricomincia la, la, il viaggio ecco Corinna in camper al risveglio siamo pronti per ripartire dai Ci sono fatto una bella colazione fa molto caldo una bellissima giornata anche stanotte abbiamo dormito faceva caldino ma aprendo tutto fai corrente e stai molto bene sei molto fresco alla guida impegnato in un sorpasso è difficilissimo galleria siamo arrivati a Viareggio, anzi, l'abbiamo superato. Abbiamo attraversato tutto il viale di Viareggio, dove fanno il carnevale. E poi ci siamo trovati questo bellissimo camping presso la pineta. I nostri amici li abbiamo legati perché, così almeno, si rilassano anche loro. Vero fuggì? Eeeh. Che peccata in bagno. Stiamo scendendo e stiamo raggiungendo il mare attraverso questa bellissima pineta. Ehi cagnolini! Abbiamo trovato una specie di ombrellone per i cani, credo, e vengo a preso. Adesso andiamo tutti a fare il bagno. Mm. Mm. Com'è andato il bagno? Magnifico! Calloni, onde, relax totale, acqua bollente, sta bene. Vedete anche voi! Vediamo un cane che fa il bagno. Oggi è stata una giornata un po' particolare, ci siamo molto rilassati, siamo stati al mare, poi dopo siamo tornati qui in campeggio, siamo andati a fare una capatina in piscina, un aperitivo e adesso siamo qui a cucinare per fare cena in camper. Purtroppo... Abbiamo dimenticato il tavolo? C'è stato un problema col tavolo e quindi... Mangiamo sul sdraio? Usiamo, usiamo la sdraio per mangiare, comunque è un ottimo tavolino. Fugico cosa ne pensi? Ah, ci accompagnerà un bel vino bianco. Non si legge che cos'è? È un vino bio rosato per l'Age. È eh, un rosato per l'Age. Buon appetito. Ciao, buongiorno. buongiorno a tutti. Stiamo andando all'oasi eh, della Libra del lago... Eh, Torre del lago. Torre del lago. Famosa per... Eh... Perché? Perché c'era la via di Puccini C'era la via di Puccini Adesso andremo a vederla. Alla guida il medico d'arco per tutto il rifornimento di acqua crema solare Perché ci siamo trasportati ieri Siamo pronti per una nuova giornata da camperisti Eccoci qua Con quattro bestioline due umani Proviamo a entrare all'oasi di massa ciuccoli E i cani dovrebbero entrare siete tenuti al guinzaglio adesso andiamo a vedere speriamo è sì. questo è l'ingresso non si paga però si danno delle offerte come è giusto che sia visto che questo parco è ben tenuto e serve come Appoggio agli uccelli, migratori e non per, per vivere qualcosa bisogna assolutamente lasciare. Vediamo tutti il gelà. Allora, per adesso non abbiamo visto ancora uccellini, a parte quelle paperelle, però abbiamo visto un cinghiale. Siamo su una casetta da birdwatching Oh mamma mia! Ma cani non si può salire. Come si chiama questa imbarcazione? Eh, eh, barchetta del fantadino. Ok, barca della fortuna. Oh, no. Ciao! Non devo perdere la cosa perché se Ho una mano sola. Oh, no di neci eccoci siamo rientrati nel camper e poi abbiamo deciso di andare a fare una gita qui vicino Ops. indovinate qual è esatto eccola la torre di luca c'è parecchia gente qui a vedere la torre di Pisa, il Duomo e c'è anche tanta cosa sia per salire sulla torre che per vedere i vari monumenti e musei noi però adesso penso che andremo a mangiare adesso una bella mangiata ragazzi e adesso settimana di per me e laggiù la vedete relax la corilla eccola Sì abbiamo fatto pure la doccia Quindi siamo anche profumati E sì, adesso andiamo. andiamo a mangiare Finalmente dopo il mare si mangia Adesso ci facciamo una seratina tranquilla Si fa per dire Sì vabbè ovviamente Ciao Buongiorno. baci Buongiorno Anche oggi non abbiamo resistito a venire in spiaggia Abbiamo trovato questa bellissima, questo bellissimo recinto Apposta fatto per i cani Così possono stare liberi qua e noi non dobbiamo impazzire a legarli adesso facciamo un drink Sì. tipico vodka per cani siamo di nuovo alla spiaggia del primo giorno a Torre del Lago qui vicino a Viareggio. oggi è l'ultimo giorno, stasera poi torniamo Ed eccoci qua, la mini vacanza è finita. Dopo il bagno di oggi è stato un bagno molto lungo perché abbiamo fatto 3 o 4 ore di spiaggia, siamo stati benissimo. I cani anche. Adesso abbiamo pulito il camper, ripartiamo alla volta di casa. Fuori coda. e Grazie di averci seguiti, ci vediamo al prossimo viaggio che sarà sempre in camper. E questa volta andremo in Cantabria. In cantabria. Viaggio a Viareggio eh, Ciao ciao a tutti ciao.